Ti salutiamo tutti quelli che ci vedranno, saluta un po'. Ciao! Allora vogliamo fare qualcosa per i bambini ma anche per i grandi? Sì! Facciamo un assaggino di 44 gatti? Sì! Allora andiamo! Pronta? 44 gatti, c'è il secolo su Per me si era preparando il nuovo, non mi guarda Ciao. Ciao.